Ciao seria. Oscar! Ciao! Questo è il tuo orto? Questo è il mio orto, io sono Oscar, l'abito San donato. Come vedete abbiamo un po' di coste, qualche carota, prezzemolo, e poi per la moglie i fiori, perché la moglie è appassionata dei fiori. Moglie è di fiori. Andiamo a fiori, che piacciono a tutti fiori. Dai. Abbiamo l'impinto di fiori. E poi piante la frutta, l'albicocco e la marena. E la marena. E il kiwi che purtroppo però non sta facendo kiwi, ma uh -huh. non disperiamo. Però visto che anche in altri orti il kiwi quest'anno fa fatica, quindi, quindi non una, cosa, una Non dispero il kiwi, il che kiwi. ma se, è il maschio che, se vuole il maschio che è in pollina, eh? <ride> <ride> o oh, abbiamo troppi maschi um... oh, o anche il maschio. <ride> E da quanto tempo hai l'orto qua? Pensa, già il terzo anno, io ho l'orto, le rose, l'uva americana, sì, il, il pesco. Il pesco, è eh, sì. no, guarda, guarda, che c'ha le pesche, bello C'è che tienilo curato questo. Eh, ci, pro, ci, proviamo, ci proviamo, però non vorremmo dare tanti insetticini, eh, perché lo vogliamo eh, fare sì. appunto naturale, non vogliamo dare eh, questa zona ci vorrebbe incentivi natura qualcosa naturale eh.